Salve a tutti benvenuti in Leggiamo con Letizia. Lo spazio di oggi è dedicato ai riassunti perché magari non abbiamo tempo eh, durante l'anno scolastico di approfondire qualche testo che ci piace o perché magari non abbiamo avuto la possibilità in passato eh, di leggere eh, un libro che ci, ci ha particolarmente incuriosito, quindi ho pensato magari di dedicare una sezione a dei riassunti. Io stessa, come una vostra compagna di banco, cercherò di riassumere e, e, e sintetizzare appunto e, i più importanti romanzi della letteratura italiana e straniera. Quindi iniziamo subito col primo romanzo da me scelto, I Promessi Sposi, scritti da Alessandro Manzoni.